Okay. quindi si parla dei battesimi si parla degli battesimi no? e che l'acqua è fredda e che l'acqua è fria e io ricordo che mi sono battesimo il 25 di dicembre e io ricordo di battesarmi il 25 di dicembre nel 1998 nel 98 e l'acqua era molto molto fredda <ride> e l'acqua era molto fria però il posto dove ho fatto i battesimi più freddi però il luogo dove ho fatto lo battesimo più è stato in Bulgaria fu in Bulgaria dove durante un periodo missionario, un periodo di missionario si convertirono diverse persone si convertirono personas, e quindi queste persone volevano essere battezzate da me che erano lì e queste persone essere da me perché lì e quindi andiamo in questo fiume serio, e facciamo facevamo i battesimi los ed erano molte persone y... Muchas personas... Y hacía mucho frío. Y hacía mucho frío. Considerate que en Bulgaria llega la temperatura anche a 30 grados bajo cero. Considera que en Bulgaria la temperatura llega hasta a 30 grados bajo cero. Y así al final del baptismo no me sentía ni los pies. Así que al final del baptismo no me sentía ni los pies. Pero son salientes baptismos bellísimos. Pero fueron muy, muy lindos. Perché erano persone che si sono convertite quando stavamo predicando la parola lì. Perché erano persone che si convirtieron quando stavamo predicando lì. Ed è bello quando tu vedi persone che danno veramente la vita a Gesù. È bello quando vedi persone che realmente danno la vita a Gesù. E oggi parliamo di una cosa importante. E oggi parliamo di qualcosa di importante. Che abbiamo bisogno di una chiesa rilena di Spirito Santo. Che necessitiamo di una chiesa piena dello Spirito Santo. Perché quando noi siamo ripieni di Spirito Santo. Perché quando noi siamo pieni di Spirito Santo. Ovunque andiamo lasciamo frutto. In vamos, frutto. E così ho fatto il battesimo in Venezuela. E così si battesimo in Venezuela. In, uh, in Bulgaria. In Bulgaria. E in Perù tante persone sono convertite, ma non abbiamo ancora fatto i battesimi. E in Però non lo siamo fatti. <risa> Però la gente si è convertita lo stesso. Però la gente qua si è convertita e abbiamo bisogno di essere di pieni di Spirito Santo di Spirito Santo in modo che l'opera di Dio attraverso di noi possa arrivare alle altre persone e noi non ci rendiamo conto tempo del tempo che stiamo vivendo che è un tempo molto particolare che è un tempo molto particolare stiamo passando attraverso questa pandemia, por questa pandemia. però questa pandemia sta per finire però sta per terminare e quando finirà questa pandemia, e quando pandemia si aprirà un altro tempo. Si tempo. E noi dobbiamo essere pronti mm. per questo tempo che, per venire, eh? che tempo che sta per venire. Dove abbiamo bisogno di alzarci ripieni di Spirito Santo. Mm. De Spirito Santo. Abbiamo bisogno di una chiesa ripiena di Spirito Santo. Necessitamos de una di Spirito Santo. In modo che l'opera di Dio possa esplodere in questa nazione perché questa, la gente uscirà da questa pandemia, la gente esta pandemia con un cuore pronto per ricevere la parola di Dio con un corso listo per ricevere la parola di Dio però noi abbiamo bisogno di essere pronti per condividere la parola di Dio però dobbiamo stare noi listi per compartir la parola de Dios. vogliamo leggere Numeri capítulo 11, no 11 dal verso 11 al verso 17 del versicolo 11 al 17 <coughs> Y dijo Moisés a Jehová. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no, has, no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto carga de mí sobre este pueblo? Concebí yo a todo este pueblo. Eh, Géndralo yo para que me digas. Llévalo en tu seno, como lleva la que crea al, al que mamá, a, que mama, a la tierra del cual juraste a tus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar todo a ese pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo ese pueblo que me es pasado en demacia. Y si así lo haces tú conmigo, y yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Júntame setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperan ahí contigo». Y yo te sendré y hablaré ahí contigo, y tomaré el Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán el, contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. Prenderán lo Espíritu que es de ti, tomaré el Espíritu que está en ti, y lo metterán también sobre ellos, y lo pondré en ellos. El primer problema que enfrentó la Iglesia en la historia, non è stata la persecuzione. No fue la Molti pensano che ah, la Chiesa appena nata è stata perseguitata. Pensan, iglesia, appena nació, persegui però, però in realtà non è stato quello il primo problema. Pero no fue problema. Il primo problema della primitiva Chiesa de è stata la crescita. Fu il crescimento perché dopo che Gesù è morto e poi anche risorto perché dopo che de Gesù morì e risuscitò vediamo che il Vangelo inizia a espandersi a e in un giorno si convertono 3000 persone e un giorno si convertono 3000 persone quando scende lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli, capitolo 2 quando baja il Spirito Santo in Hechos, capítulo 2 Pietro parla uh, Pietro. e 3000 persone si convertono in un giorno e 3000 persone si convertono in un día. e questo era un problema mm questo era un problema perché loro erano abituati a fare riunioni con poche persone perché, io si stavano a fare con poche persone. perché erano 120 persone sull'alto solare perché erano 120 persone in donde lo e all'improvviso si ritrovarono con 3.000 persone. persone e questo portò un sacco di problemi Eso perché sì. gli apostoli erano quelli che facevano tutto todo. e in modo particolare erano anche quelli che accudivano le vedove e anche erano quelli che cuidavano le vedove perché le vedove non erano curate dallo Stato. Perché le viudas non erano cure dallo Stato. Non avevano pensione. Non avevano una pensione. Non avevano niente. Non nada. Quindi quando una donna si rimaneva vedova... Per questo quando una donna si credeva viuda... Era, doveva fare la mendicante, non aveva nulla. Non teneva nulla. E quindi la Chiesa cosa faceva? Aiutava le vedove. La e quindi mangiavano insieme con gli apostoli a tavola con los apostoli en la mesa. e loro si trovarono con un gran numero di persone da aiutare e se con para Ed erano poche persone eran pocas e quello che dice è che c'erano delle vedove che avevano delle origini greche che es que viudas con non erano greche, eh, nel senso che erano ebree. non erano grieche, osea, che erano hebrei erano ebrei, erano ebrei però erano nati fuori da israele però nascono fuori da israele e quindi queste persone si videro trascurate Entonces, estas se veían e quindi quello che loro pensarono è che gli apostoli stavano facendo le differenze que los ah perché quelli che sono ebrei ebrei allora con loro eh, ci portano da mangiare ah è es perché sono ebrei e ebrei Entonces a le da di comer. Invece questi qua, de, noi che siamo nati fuori d'Israele, ce lo portano più tardi o non ce lo portano. Però a nosotros che fuimos nati fuori da Israele, non nos lo llevano o lo mastardo. Però la realtà del problema è es che que gli Apostoli solamente erano 12. Però la realtà dei problemi è es che que gli Apostoli erano solo 12. E una cosa è curare un gruppo di 120 persone. E una cosa è curare un gruppo di 120 persone. Un'altra cosa è curare un gruppo di 3.000 persone. E un altro è curare uno di 3.000 persone. E quindi loro non riuscirono più a portare i piatti a tavola. No a mesa, e pregare per i malati. Los enfermos, e parlare della parola di Dio. E parlare della parola. Come potevano fare tutto loro? Hacer ellos? Quindi il primo problema della, chies della Chiesa fu la crescita. El problema fue el e quale fu la soluzione di Dio? Di Atti degli Apostoli capitolo 6, Hechos, capitolo 6. Versetto da 3 a 7. Versicolo da 3 a 7. <coughs> Buscad, pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta hora, y nosotros prestigiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo en el parecer a toda multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prólogo, y a Nicarón, a Timón, Parmenas, y a Nicolás, poseído de Antioquia. Y estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Quindi qua dice che furono presentate delle persone. A che dice che presentarono delle E quindi gli apostoli pregarono che ricevettero, ricevettero lo stesso Spirito che avevano loro. E gli apostoli però che ricevano il mismo Spirito che io tenivano. Già erano ripieni di Spirito Santo. Già erano già degli Spirito Santo. Però ricevettero una eh, delegazione di potenza. Però ricevette come una delegazione di de potere. Mi state seguendo? Intiendono? E quello di cui abbiamo bisogno oggi nella chiesa lo la sono persone ripiene di Spirito Santo. Spirito Santo. Queste persone erano piene di Spirito Santo, Estas eran Spirito Santo per portare i piatti a tavola, per i pratos a una cioè la chiesa aveva bisogno di persone, ripiede di Spirito Santo. La L'iglesia necessitava persone pieni di Spirito Santo. Anche per portare i piatti a tavola. Anche per portare i piatti a tavola. Nella minima cosa. Nella minima cosa. C'era bisogno di persone guidate dallo Spirito Santo di Dio. Necessitava persone guidate dal Spirito di Dio. E queste sette persone furono dei grandi diaconi. Esas sette persone furono grandi diaconi. Usate in una maniera straordinaria da parte di Dio. Usate grandemente per Dio. Non solo per portare i piatti a tavola. Non solo per i alla mesa. Solo per evangelizzare e per compiere grandi miracoli. Per e hacer perché Dio aveva preso lo spirito che era sopra gli apostoli. Perché Dio lo spirito che stava sopra gli apostoli. E lo mise anche si... sui diacoli. Los los diano... ed, ed è la stessa cosa che noi abbiamo letto di Mosè oggi. Lo hemos leído de Mosè, hoy. Mosè era stanco. Mosè stava cansado. Perché il popolo era molto grande il pollo era molto grande e non riusciva Mosè a fare tutto e non poteva fare tutto e quindi quando Mosè si lamentò con Dio e quando Mosè si chefò con Dio Dio gli dava la soluzione Dio gli dava la soluzione e qual era la soluzione? e qual era la soluzione? prendi 70 persone toma 70 persone Riviene di Spirito Santo, di sapienza e io prenderò lo Spirito che è su di te el sobre ti. e lo metterò su tutti loro y lo sobre todos ellos. e quando lo Spirito scese su di loro sobre ellos, loro iniziarono a profetizzare e aiutarono Mosè nell'opera anche nel libro di Gioele lo leggiamo en el libro de Joel. dove ci mostra che Joel. prima c'è un giudizio, c'è un caos non mostra che anche se un giudizio, hai un caos. C'è distruzione, c'è morte. Hai distruzione e morte. Il diavolo riusciva ad entrare e distruggere tante famiglie e tante e il diavolo entrava e distruiva e Però il popolo iniziò a pregare, a gridare a Dio. Però il popolo iniziò a orare e gridare gritare a Dio. Mm. E mm. quindi Dio risponde mm. che avrebbe dato un vino nuovo. Che avrebbe dato un nuovo vino. Che avrebbe dato mosto e olio. Che avrebbe dato mosto e aceto. Che gli andava a restituire tutto quello che il diavolo gli aveva rubato. Che gli andava a dare tutto quello che il diavolo gli rubò. Però questo non era, Pero non era sufficiente. E quindi dice in Joel, capitolo 2, dal verso 28 al verso 29, dice in Joel, capitolo 2, del versículo 28 al 29, e sarà che después di eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, e profetizarán vuestros hijos e vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, e vuestros mancebos verán visioni, e aun también sobre los siervos e sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Un popolo che aveva bisogno di pentirsi. Che non bastava solo questo, il pentimento non era sufficiente. ma c'era anche bisogno di essere riempito dallo Spirito Santo, Spirito Santo. aveva bisogno di un risveglio. Necessitava un Oggi si parla nelle chiese del vaccino: Hoy in la si parla della vacuna. se il vaccino si deve fare o non si deve fare, se tiene che hacer o non tiene che se è da Dio o non è da Dio, se di non è di Dios. se ha dei feti morti dentro non fetti morti. Morti o non c'è dei feti morti, se feti si parla de, del Covid, quando finirà, quando non finirà. Si parla di quando va a terminare il virus o quando no. Però quello di cui bisognerebbe parlare che si è che la Chiesa ha bisogno di essere riempita di Spirito Santo. Es que la, Iglesia necessita ser por el Santo. la Chiesa ha bisogno di leader ripieni di, la leader ripieni di Spirito Santo. La Chiesa ha bisogno di credenti ripieni di Spirito Santo. La Chiesa necessita di creyentes ripieni di Spirito Santo. Questo è quello di cui, di cui Dio ha bisogno per noi oggi. Eso es lo que Dios necesita para nosotros. Sobre... Porque, estamos de un Porque estamos llegando al final de un tiempo. Y sucederá exactamente la misma cosa que sucedió el 11 de septiembre. Y va a pasar lo mismo que pasó el 11 de septiembre. Todos se recuerdan dónde estaba el 11 de septiembre. Cuando han sentido la noticia del ataque a los Torres Gemelas. Cuando pasó el ataque de las Torres Gemelas io stavo con un amico in un negozio di elettrodomestici io stavo con un amico in un negozio di elettrodomestici e a un certo punto guardammo la televisione e vediamo l'aereo che entrava nel, nella, nel palazzo e di repente vediamo la televisione e vediamo che l'avione stava entrando nell'edificio e io non ero ancora convertito, ci guardavamo in faccia io non ero convertito, non miravamo in la cara e dice, però questo film non lo conosciamo, che film è? questa pellicola non la conosci, che pellicola è? era così assurdo, che non sembrava una cosa reale era tan assurdo che non parecia algo reale e poi dopo ci rendiamo conto che qui è il telegiornale però poi ci rendiamo conto che è il notiziario, el notiziario. E che cosa è successo dopo l'11 settembre? settembre? Ci sono molte testimonianze di pastori in America. Hay, in in pastori in America. Che le chiese si sono riempite di gente che ha iniziato a cercare Dio. Che la chiesa si è piena di gente che ha iniziato a cercare Dio. Perché avevano visto come la vita può finire in un secondo. Perché avevano visto come la vita può, può accadere in un secondo. Però quello che è successo è che, mese, è che dopo un mese, tutta questa gente non è andata più in chiesa. tutta Questa gente io non fuo alla chiesa. E sapete perché? e sapete perché? Perché quando andò in chiesa, alla iglesia, non trovò la chiesa. Non incontrò la chiesa. Ve lo ripeto, Os lo repito, Entrò nella chiesa, entrò iglesia, ma non trovò la chiesa. Però non incontrò la chiesa. Perché? Perché perché non ho incontrato persone ripiene di Spirito Santo. Quando finirà questa pandemia, e sta per finire. Pandemia, e sta per acabar, ci sono persone che verranno perché stanno aspettando risposte da parte di Dio. stanno aspettando risposte da parte di Dio. Queste persone non cercheranno una nuova religione. Estas no una nueva non cercheranno un posto dove poter ascoltare musica o vedere un teatro. No no un, lugar donde musica, ver un teatro. Non cercheranno un posto dove poter stare insieme con gli altri e avere una bella associazione. Non cercheranno un posto dove passare il tempo e mettere in pratica i propri hobby no buscar un lugar donde pasar el tiempo y hacer sus obras. no buscarán un reale con pero buscarán un encuentro real con el Señor per questo quello di cui abbiamo bisogno Por eso lo que sono persone riviene di Spirito Santo. Sono persone llenas di Spirito Santo. Leader ripiene di Spirito Santo. Leader llene di Spirito Santo. E chiese riviene di Spirito Santo. E iglesias llenas di Spirito Santo. Dove le persone possono venire a incontrare Dio. Dove las personas possono venire a incontrare Dio. Non soltanto nelle chiese. No solo iglesia, ma nelle case, pero en las casas, nelle famiglie. En las familias, sui lavori, en los trabajos, Dove le persone ti conoscono? Las te conocen, possono riconoscere in te una persona, una persona? ripiena dello Spirito Santo di Dio. Llena del Durante il risveglio delle isole Ebridi, durante l'avviamento è successa una cosa strana, qualcosa di raro. All'improvviso la gente andò in chiesa. Di repente la gente va alla iglesia. La mattina sí. il pastore si svegliò e trovò 400, 500 persone fuori dalla chiesa a pregare. De repente il pastore, si despertó la mañana e incontrò 500 persone fuori della chiesa a orar. Lo Spirito Santo entrò in una discoteca dove c'erano dei giovani a ballare. E una, una discoteca donde i giovani e questi giovani scapparono dalla discoteca. E questi giovani scapparono da lì. Corsero in chiesa piangendo. E correrono sia chiesa giorno. Perché erano stati così convinti di peccato. Perché si convincerono tanto di peccato. Che cercarono la soluzione. Perché buscavano la soluzione. Però è successa un'altra cosa particolare. Però passava molto più particolare. Che all'improvviso 300 persone si trovarono. Fuori alla centrale di, che dipende, 300 si fuori centrale di polizia. E non erano lì per denunciare un delitto. E non stavano denunciare un delitto. Erano lì. Eravano lì. Perché sapevano che lì lavorava un poliziotto. Perché sapevano che lì lavorava uh, un polizia. che Era un uomo ripieno di Spirito Santo. Che era un hombre pieno di Spirito Santo. E sapevano che lì loro potevano trovare la risposta a quello che stavano cercando. E sapevano che lì e io potevano incontrare la risposta a quello che stavano buscando. Per vi sto dicendo questa mattina che que abbiamo bisogno di una chiesa ripiena di Spirito Santo che necessitano una di Spirito Santo di credenti ripieni di Spirito Santo, de de Spirito Santo di leader ripieni di Spirito Santo perché la gente correrà per cercare risposte. perché la gente va a correre buscando risposte. verrà fuori dalla tua casa busserà la porta saldrà di tua casa e toccherà tua porta Apri, voglio che tu mi parli di Gesù. Avri, mi chiedo che mi parli di Gesù. E lì cercherà risposta. E la risposta. E la risposta non saranno le tue parole. Y la risposta non saranno Ma lo Spirito Santo che vive dentro di te. lo Spirito Santo che vive dentro di de te. Per questo hai bisogno di essere ripieno di Spirito Santo. Per questo bisogno di essere pieno di Spirito Santo. La risposta di Dio è: La risposta di Dio è. Persone ripiene di Spirito Santo. Persone piene di Spirito Santo. Quando la Chiesa è iniziata. Quando la iniziò. In un giorno si convertirono 3.000 persone. Però dopo qualche giorno, de un día, Pietro día, insieme con Giovanni, a con Juan, stavano andando al tempio. E, al e a un certo punto c'era uno zoppo vicino alla porta. Un e quindi loro pregano, questo zoppo viene guarito. Que... E ora si sana. E dice che in quel giorno si convertirono altre 5000 persone. E dice che in giorno si convertirono altre Altri problemi. Altri problemi. Perché la gente era così tanta. Perché la gente era tanta. E c'era bisogno di pregare e di ministrare a tutte queste persone. E si orare e per tutte Ma a questo si aggiunse anche persecuzione. Pero la persecuzione. Però questo è segno la persecuzione. Perché i sacerdoti erano gelosi. Perché i sacerdoti erano gelosi. E quindi eh, gli misero una persecuzione addosso. E li a perseguire. Dice, voi non dovete più parlare nel nome di Gesù. Dice, no, no e quale fu la risposta di Dio? E quale fu la risposta di Dio? Dio non inviò un esercito a combattere per liberare i suoi servi. Non inviò un esercito per liberare i suoi servi. Non mandò un politico per fare una legge che li aiutasse. Non mandò un politico a fare una legge che li aiutasse. La parola dice questo. La parola dice questo. Atti capitolo 4. Hechos capítulo 4. del verso 27 al verso 31. Del versículo 27 al 31. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, al cual ungiste, Héroes y Poncio y Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tu siervo con toda confianza, hablen de tu palabra que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaron palabra de Dios con confianza. Eran arribadas más de 10.000 personas. Arrivò la persecuzione. la persecuzione. Quale fu la risposta di Dio? Qual fu la risposta di Dio? Loro non pregarono, Signore, toglici la persecuzione. Notarono, signore, la persecuzione. Ma Signore, riempici di Spirito Santo. Sino che il Signore pieno Spirito Santo. E il luogo dove erano radunati iniziò a tremare. E, a e tutti furono ripieni di Spirito Santo. E tutti annunciarono la parola di Dio con franchezza. tutti a la parola di Dio. annunciarono la parola di Dio con franchezza. Tutti a annunciare la parola di Dio. Non erano solamente gli Apostoli adesso. Non solo erano i soltanto i 70 o i 120. Non erano solo 70 o 120 ma più di 10.000 persone che iniziarono a predicare la parola di Dio. Appunto che furono dispersi dalla persecuzione. Uh, des e in ogni posto dove arrivarono, evangelizzarono. In cada iban, e quindi in Samaria si convertirono tutta la città in, tutta la in Efeso iniziarono ad arrivare credenti credenti fino a Roma iniziarono a convertirsi credenti Roma a convertir perché tutti furono riempiti di di Spirito Santo e tutti furono iniziati ad essere mossi e guidati dallo Spirito Santo, e todos a ser y de Santo. quello di cui que abbiamo bisogno oggi, lo hoy, affinché si produca un risveglio, è un una chiesa ripiena di Spirito Santo. Santo anche per risolvere i problemi. Los Hai bisogno della guida dello Spirito Santo. La de Santo. Quando si iniziarono a convertire i non ebrei, no iniziò un altro problema che quelli che erano ebrei li volevano far circoncidere que que que se e Paolo diceva di no. no e quindi chi diceva di sì, chi diceva di no? Ahora, dice que sí, no? e questo si creò un conflitto nella Chiesa un conflitto la perché a volte si creano conflitti nella Chiesa se se la non vi pensate che nelle Chiese non, non ci siano, non ci saranno mai conflitti Noi pensate che chiesa non ha o nunca mai avranno conflitti? Sempre ci saranno conflitti. Sempre conflitti. Però quale fu la soluzione di Dio? Però qual fu la soluzione di Dio? iniziarono a pregare e a parlare. iniziarono a orare e a parlare. Uno diceva una cosa, uno diceva un'altra. Uno diceva una cosa e l'altro diceva un'altra. Però all'improvviso Giacomo viene usato con una parola di sapienza. Però Santiago fu usato con una parola di sabiduría. E quindi alla fine trovano la soluzione. E la soluzione. Grazie alla guida dello Spirito Santo. Grazie alla guida dello Spirito Santo. Infatti dice Atti degli Apostoli, capitolo 15. In Hechos, capitolo 15 verso 28. Versicolo 28. Che parecido bene lo Spirito Santo e a noi non imponeros <coughs> ninguna carga más che queste cose necessarie. Loro non dissero noi abbiamo deciso. No dijeron nosotros hemos decidido, es bueno a Santo a noi. sino que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto significa, Eso significa que, la risposta del que la respuesta del problema arrivata dallo Espíritu llegó dallo Spirito Santo, y necesitamos una chiesa condotta dallo Spirito Santo. Necesitamos una iglesia condotta por el Spirito Santo. Ci sono troppe chiesas condotte da consigli umani. Además, demasiadas iglesias guiadas por consejos humanos. Invece, Pero las iglesias deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Porque el capo de Porque el jefe de la iglesia es Jesucristo. No puede ser una persona. No una persona. Sí, ci deben ser claro, per... personas guiadas por el Espíritu Santo. Claro, hay necesidad de personas guiadas por el Espíritu Santo. Pero el que tiene que governar es el Espíritu Santo. Un día estaban en Éfeso. Ed erano tutti belli lì a pregare e stavano tutti orando e lo Spirito Santo parla e lo Spirito le parla e dice mettetemi da parte Paolo e Barnaba per l'opera a cui io l'ho destinato e dice pongami da parte Paolo e Barnaba per l'opera a cui io l'ho quando Paolo e Barnabas erano i fondatori di quella chiesa, quando Paolo e Barnabas erano i fondatori di questa erano le persone che avevano più esperienza, erano le persone che avevano più esperienza. di quello che l'avevano sviluppata, fatto crescere, erano che lo crescere, e all'improvviso lo Spirito Santo li manda da un'altra parte e lo manda da un altro lato. Sembra strano, però oggi nelle chiese si mandano fuori. E pare strano, però oggi le iglesias se mandano fuori come missionari: quelli che danno fastidio nella chiesa, quelli che molestano la iglesia. Forse non lo sapete, però molte volte succede questo. questo. Ah, questo fratello dà un sacco di fastidio. Il Mandiamolo mm -hmm. lontano. Andamolo, lejos. Così ci siamo tolti il problema. il problema. Ma quando nella Chiesa invece c'era lo Spirito Santo? Pero el Santo la iglesia, lo Spirito Santo mandava fuori i migliori. Perché sapeva che que quello di cui aveva bisogno il mondo era il meglio. Perché sapeva che lo che necessitava il mondo era lo mejor. E quindi la chiesa mossa dallo Spirito Santo ragiona in maniera diversa. Per la iglesia movita dallo Spirito Santo ragiona in maniera differente di come penserebbe un uomo. Di come penserebbe un uomo. Molti scelgono come successore erede della chiesa. Molti si come successore della iglesia. Il proprio figlio. Suo hijo. Ma non si scelgono eredi della chiesa in base alla guida dello Spirito Santo. Però non si no persone. O sea, Ere De della chiesa secondo lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo deve stabilire chi sarà colui che porterà avanti una chiesa quando una persona non ci sarà più. Però c'è il Spirito Santo che deve stabilire chi va a mandare davanti della Iglesia quando non ci sarà. La Chiesa deve essere guidata dallo Spirito Santo. La Iglesia deve essere guidata dallo Spirito Santo. Non è che lo Spirito Santo può benedire le decisioni che facciamo noi umanamente. lo Spirito non può benedire le decisioni che noi facciamo. Lo Spirito Santo benedice le, le decisioni che Lui prende Sino che benedice le decisioni che Lui toma E che noi come esseri umani mettiamo in pratica E che noi come esseri umani mettiamo in pratica Ma nel momento in cui noi iniziamo ad attuare in base alle nostre decisioni Però Lo Spirito Santo non potrà operare E Spirito non potrà operare un giorno io ero in una chiesa. Un stavo in una iglesia, e stavo pregando per un risveglio. E, stavo un e pregavo per un risveglio. Io oravo per E mi svegliavo di notte a pregare. mi la notte a orare. Facevamo una preghiera tutte le mattine alle 5 alle 6 nella chiesa. Oramos de las 5 a las 6 de la mañana en la iglesia. Y, pregamos, pregamos tanto, pregamos tanto. y oramos mucho por ese avivamiento. Señor, manda un resvello. Señor, manda un avivamiento. Y un día mientras estaba en la iglesia a orar. Estaba gritando. Estaba gritando. Adiós. Dios. Al improviso una visión. Llega una visión. Y inicia a ver una colomba en una gabbia. Empieza a ver una paloma encerrada. Y el Espíritu Santo me habla e lo Spirito mi parla e dice come posso io operare? Se, io come posso orare così? tutte quelle sbarre di ferro della prigione tutte queste sbarre di prigione erano tutte le cose umane che erano state fatte in questa chiesa erano tutte le cose umane che erano state fatte in questa chiesa io ero solo un ragazzo io solo ero un chico però Dio già iniziò a parlare al mio cuore. Dio si che c'è bisogno di una chiesa condotta dallo Spirito Santo. Che condotta Spirito Santo, c'è bisogno di leader ripieni di Spirito Santo. Necesita di Spirito Santo. Che c'è bisogno di credenti ripieni di Spirito Santo. credenti di Spirito Santo. Affinché il regno di Dio possa estendersi. Para que di Dios pueda estendersi. Una cosa è il regno umano, una cosa è il regno umano. Altra cosa è il regno di Dio. E l'altra è il regno di Dio. Se tu vuoi vedere la chiesa più grande che c'è sulla terra, se vuoi vedere la chiesa più grande della terra, devi andare in Italia. Devi in Italia. Sì, la chiesa più grande si trova in Italia. La chiesa più grande sta in Italia. In Roma. In Roma. In piazza San Pietro. In Piazza San Pedro. È la chiesa più grande mm. che tu puoi incontrare. È la chiesa più grande che puoi incontrare. Però non è quella guidata dallo Spirito Santo. Però non è la guidata dallo Spirito Santo. Mi state comprendendo. Intiendo. Non una chiesa grande è una chiesa guidata. Una iglesia grande non è una iglesia guidata. Non è detto che perché sia grande è guidata dallo Spirito. Non è che perché sia grande è guidata dallo Spirito. Ma una Chiesa che sta estendendo il regno è guidata dallo per Spirito. Però sì una Chiesa che sta estendendo il regno è guidata. Perché è lo Spirito Santo è colui che libera il mondo dall'oppressione. Perché lo Spirito Santo è il che libera al mondo oppressione. Una storia, per esempio, è Gedeone. Per esempio, una storia è Gedeone. Gedeone era lì a battere il grano nascosto. Gedeone stava lì a fare il grano. Aveva paura dei eh, tenía miedo de los mayanitas. Era, Era un hombre normal. Pero all'improviso lo Espíritu Santo venía su dile. Pero de repente el Espíritu Santo vino sobre él. Judici, capítulo 6, verso 34. Uh, jueces, capítulo 6, eh, versículo 24: <coughs> Edificó ahí Gedeón Altar a Jehová, al que llamó Jehová Salomón. Está hasta hoy en obra de los aviesaritas lo Spirito Santo investì Gedeone, Gedeone. venne sopra Gedeone è un uomo che prima aveva paura e si nascondeva dei propri nemici un de de diventò uno dei più grandi condottieri militari che abbia mai avuto Israele, uno de los más que tuvo Israele. Dio non scelse un uomo come Rambo Dio non eligi un uomo come Rambo, che poteva vivere un mese intero in una foresta senza, eh, senza portare soltanto un coltello dietro, che viviva un mese e mezzo in una foresta con un cuchillo. No, no, Dio scelte un uomo che aveva paura Dio scelte un, un uomo che aveva difetti Un uomo con difetti Ma lo rivestì con lo Spirito Santo Però lo vestì con lo Spirito Santo Questo cambiò la vita di Gedeone Questo cambiò la vita di Gedeone Grazie allo Spirito Santo Gedeone conquistò i Madianiti. Grazie al Spirito Santo Gedeone conquistò i Marianiti E la cosa bella che fu E lo bonito che fu Che come combatterono loro Che come pelearono Dio gli disse di prendere una brocca Dio gli disse di prendere una sica una torcia una... In torcia? una torcia? E una tromba? E una trompeta? Ditemi a chi va a fare una guerra con un vaso, con una torcia e con una tromba? Ditemi chi va a fare una guerra con una vasija, una torcia e una trompeta? Questi erano pazzi. Stavano. locos. Però guidati dallo Spirito Santo. Però lo Spirito Santo. Lui aveva avuto come un esercito enorme aveva un esercito enorme però Dio gli disse quelli che hanno paura se ne devono tornare a casa però Dio gli dice quelli che hanno paura devono tornare a casa e solo rimasero 20.000 si 20.000 i nemici erano più di 200.000 e i nemici erano più di 200.000 però Dio dice no, no, sono troppe queste persone però Dio gli dice che sono troppi come? 20.000 persone contro 200.000 sono troppe? 20.000 persone contro 200.000 son sí, sí, sono troppe? sì, sì, sono troppe sì, sono demasiadas E alla fine rimangono 300 persone. E alla fine si crederanno 300 persone. Contro 200.000. Incontro di 200.000. Armati di una brocca, di una torcia e di una tromba. Con una vasija, una trompeta e una... Una, una torcia. Però 300 persone pero 300 personas, con un vaso, con una torcia e con una, una, una, una tromba. Ma guidati dallo Spirito Santo, Santo liberarono Israele dai Marianiti non è importante se tu sia forte o se tu sia intelligente non è importante che sei forte o intelligente o se hai coraggio oppure hai paura Ora tienes miedo la cosa che devi capire oggi lo che è se lo Spirito Santo ti riempie se lo Spirito ti llena farà di te una liberazione per le altre persone farà di te una liberazione per le altre persone. per questo quello che stiamo dicendo oggi Por eso lo que stiamo dicendo hoy è che il mondo non ha bisogno di tante parole che il mondo non ma ha bisogno di vedere persone ripiene di Spirito Santo. Ver de Spirito Santo. E stiamo arrivando ad un momento in cui succederà qualcosa di particolare. E, un in algo e tu vedrai che le persone verranno da te. Las a ti. Non sarai più tu ad andare alle persone, ma le persone verranno da te. No sarai tu las personas, sino ellas a ti. E allora avranno bisogno di vedere persone ripiene di Spirito Santo. Ver de Spirito Santo. Sansone. Sansone. Sansone. Sansone era un uomo che gli faceva le donne straniere. era un uomo che gli le donne Un uomo particolare. Però la Bibbia dice in Giudici verso 13, verso 25. E il Espirito cominciò a manifestarsi in lui in i cambiamenti di Adam entre Sora e Stao. Era un uomo con tanti difetti. Era un hombre con molti difetti. Ma quando lo Spirito Santo iniziò a muoversi su di lui. Però quando lo Spirito Santo iniziò a muoversi su lui. Dio lo so in una maniera incredibile. Dio lo so in una maniera incredibile. Che con una mascella di un'asina. Che con il de de burro. Uccise una montagna di nemici. Maltò un montagno di nemici. Non lo, no lo si poteva attaccare con nessuna corda, con nessuna catena. Non lo potevano attaccare con nessuna corda, nessuna catena. Aveva una forza straordinaria. Però la cosa che eh, mi fa capire mi fa... mi chiama l'attenzione. Però lo che mi chiama l'attenzione... È che la forza non erano i muscoli. Che es que la forza non erano i muscoli. Non era una persona che andava tutti i giorni al ginnasio ad allenarsi. Non era una persona che andava tutti i giorni al gimnasio, ad al gimnasio a entrenare. Non era uno di quelli che faceva 2000 eh, addominali al giorno. Non erano 2000 addominali al giorno o che alzava un sacco di pesi o che subia, o levantava molti pesi la sua forza non era nei muscoli su era sus la sua forza non era neanche nei capelli la sua forza non era neanche nei capelli la forza era nella sua consacrazione a Dio perché quando lui si consacrava a Dio lo Spirito Santo scendeva su di lui, Spirito e, lui e lui poteva fare qualunque cosa perché quando lo Spirito Santo viene su di te sobre ti, anche se non hai forza No fuerza, anche se hai un carattere particolare anche, carattere anche particolare, se non sei perfetto, anche non perfetto Dio ti userà per liberare la gente che è oppressa dal diavolo Dio ti per la gente che sta diavolo verrà a te tanta gente oppressa a te mucha gente verrà a te tanta gente schiava mucha gente e quello che la gente cercherà lo che la gente va a non è qualcuno che si mette là e gli parla, gli parla, gli parla senza soluzioni ma persone che grazie allo Spirito Santo potranno essere strumenti per cambiare la vita di queste persone potranno essere instrumenti per cambiare la vita di queste persone Amen. Amen. di questo abbiamo bisogno di, questo di credenti, ripieni di, spirito santo. Di credenti di spirito santo. ripieni di spirito santo leader ripieni di spirito santo chiesa ripieni di spirito santo. Iglesia è piena di spirito santo per liberare una nazione schiava da più di 400 anni per liberare una nazione schiava da più di 400 anni Dio non mandò un esercito Dio non mandò un esercito non mandò un grande condottiero, non mandò un gran condottiero. ma un vecchietto di 80 anni ma un vecchietto di 80 anni e noi gli diede bomba atomica e non gli ha una bomba atomica gli ha dato un bastone di legno gli le ha una barra di madera però quando il Spirito Santo si muovì sulla vita di Mosè Pero el se movía en la vida de Moses, che aveva 80 anni che aveva un amazzato di legno in mano e ha una barra di madera in mano ha potuto liberare più di 2 milioni di schiavi liberò più di 2 milioni di esclavos perché la forza non era nella sua età perché la forza non era nella sua età la forza non era nel suo bastone non era nella sua barra la sua forza era nello Spirito Santo che si muoveva sulla, Su sulla sua vita è quello che lo, Dio ti sta dicendo questa mattina e lo che Dio ti sta dicendo questa è che Dio ti vuole utilizzare per liberare la, gente. Es que liberare la gente e non lo vuole fare perché tu sei forte. Non, lo vuole perché forte non lo vuole fare perché tu sei intelligente non lo vuole fare perché tu preghi 50 ore al giorno non vuole perché ora, 50 ore al giorno ma lo vuole fare perché tu permetti allo Spirito Santo di muoversi sulla tua vita Preferisci farlo perché tu permetti allo Spirito Santo di muoversi sopra tua vita È importante conoscere la Bibbia. Importante la è importante conoscere la Bibbia. È importante pregare. è importante orare. Ma se tu non permetti allo Spirito Santo di muoversi sulla tua vita, no tu vida, Non serve assolutamente a nulla. Non serve a nulla. Salomone, Era solo un ragazzo, solo era un chico. Era un ragazzo giovane. Era un Non aveva esperienza. Non esperienza. E giovane significa poca saggezza y los jóvenes significa poca sabiduría. Cuando las personas son ancianas, lo que han vivido durante la vida, cuando las personas se vuelven ancianas, lo que han vivido durante toda su vida. empiezan a hacer cabellos blancos? ¿Empesan los pelos blancos? Impagan los por experiencia la sabiduría. Si, experiencia aprenden la sabiduría. Sí, tipo pueden pintar el cabello, pero soto siempre blancos. Los blancos. pintados pero se quedan blancos. jóvenes non hanno esperienza. Però i giovani non esperienza. E non hanno saggezza. No e non hanno sabiduria. E Salomone era come uno di questi. E Salomone era uno di Ma un giorno Dio gli appare. Dio gli appare. E dimmi, dice Dio, cosa vuoi che io ti do? Dice, Dio uh, dice, dimmi che quieres che ti do? Wow, immagina che questa notte in sogno Dio ti appare e dice, dimmi cosa vuoi che ti do. Immaginate che que questa notte Dio ti appare nel sogno e ti chiede che quieres. Un assegno in bianco di Dio, che cosa vuoi dopo? Che chiese che te devo? Tutti quanti inizierebbero, ah una villa a mare. Oh, ah mira, una casa a mare. Uno yacht. Uno yacht. Un Ferrari italiano. Un Ferrari italiano. <ride> o Lamborghini. O Lamborghini. Bonito. Qualcuno direbbe, signore, fammi i numeri eh, dell'estrazione dell'otto no, so. del Alguien dammi i numeri del lotto, della lotteria? Qualcuno direbbe voglio l'amore della, della mia vita. Il principe azzurro sul cavallo bianco. Il principe azzurro nel foglio bianco. Qualcuno direbbe, <ride> ah voglio, uh, non lo so, um, che cosa? Sì. Uh, uh, felice. Voglio essere felice tutti i giorni. Voglio essere felice tutti i giorni. Le donne chiederebbero voglio mangiare senza ingrassare. La donne mi voglio comersi senza ingrassare questo è es. però quello che Salomone chiese quello che Salomone chiede fu sapienza fu e Salomone non andò all'università Salomone no all non andò a studiare da qualcuno non andò a studiare da qualcuno la Bibbia dice la Biblia dice che Dio gli diede una sapienza che, le una che prima di allora non c'era mai stata che e anche dopo di questo tempo non c'è mai stata e che non c'è mai stata e che gli diede una sapienza incredibile, sovrannaturale e poi gli diede anche la ricchezza, la gloria, i beni e che non fanno male, che non fanno male. Però gli diede una sapienza soprannaturale una Per riuscire a risolvere qualunque problema. Para problema. E questa sapienza gli venne perché fu lo Spirito Santo. Le esta fue el Santo. Un ragazzo inesperto. Un chico sin un esperienza. Divenne con un'esperienza più grande di tutti gli anziani messi insieme. Perché lo Spirito Santo era quello di cui San Salomone aveva bisogno. Perché lo Spirito Santo era quello che necessitava Salomone. E quello che Dio ci sta dicendo questa mattina. E lo che dicendo questa è, è, che di è che stiamo arrivando ad un cambio di tempo. Però dobbiamo essere pronti. Però dobbiamo stare listos. Non, non siamo ancora pronti. Perché abbiamo bisogno che lo Spirito Santo si muova su di noi. Perché, Perché noi che lo Spirito si muova su di noi. Abbiamo pregato per un risveglio. E, per un e la gente arriverà. E la gente arriverà. Però dovrà trovare una chiesa pronta. Però dovrà che incontrare una iglesia lista. Altrimenti tutte le persone che arriveranno, persone che arriveranno... spariranno. Disappareranno. Dio ci sta dicendo invece questa mattina. Però Dio ci sta dicendo questa mattina. Preparatevi per il risveglio che arriverà. Preparati per il navegamento che ci E come dobbiamo prepararci? Dobbiamo diventare di pieni di Spirito Santo. Dobbiamo stare genere di Spirito Santo. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di muoversi sulla nostra vita. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di muoversi sulla nostra vita. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di guidarci. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di guiarci. Forse lo Spirito Santo ci dirà di fare cose strane. Forse ci dirà di girare sette volte attorno alle mura di Valencia. Non ci dirà di girare sette volte al mondo mura di Valencia. Come degli, degli stupidi. Come tontos. Non lo so, è un'idea. Non lo so, è un'idea. No, sì, un o forse come Sansone ci dirà di prendere il cranio di un asino. O come Sansone ci dirà di tomar la cabeza di un burro. Come un'arma. Come un'arma o forse ci dirà di camminare con le torce, con i vasi e con le trombe. o no ci dirà di camminare con vasijas, e trompetas io non, so. io non lo so però una cosa so che se ci lasceremo guidare dallo Spirito Santo, que eh? se nos guiar por el Spirito Santo allora attraverso di noi Dio libererà tantissime persone, di noi, Dio libererà persone. perché oggi c'è un mondo che sta nelle tenebre più fitte. perché oggi c'è un mondo che sta nelle tenebre, tenebre. oscure un mondo che è pieno di depressione di di e di oppressione. Un mondo pieno di malattie. Un mondo di Famiglie distrutte. Adulteri. Adulterios. Giovani che sono pieni di fornicazione. fornicazione. Pieni di pornografia. Uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Uomini, tiene, uh, con otros uomini. Donne che hanno rapporti sessuali con altre donne. Y mujeres con altre mujeres. Persone che vanno dietro alla stregoneria, alla magia. Persone che vanno dietro alla de brujeria il mondo è pieno del peccato. Mondo del peccato ed è lontano da Dio e è l'unica cosa che può liberare queste persone e persone che può liberare las sono, persone di di Spirito Santo. sono persone pieni di Spirito Santo che que è quello che Dio sta cercando per questo tempo quello che, que che, que che, che Dio sta preparando per questo tempo perché non c'è tanto tempo, tempo. tempo. presto Dio qualcosa farà Dio farà algo pronto però la domanda è, siamo realmente pronti noi? però la pregunta è, realmente estamos listos per questo? siamo realmente noi pronti ad essere guidati dallo Spirito Santo? Para ser del Spirito Santo? a fare qualunque cosa che lo Spirito Santo ci dirà di fare a fare che lo Spirito ci mm. dirà di fare siamo veramente così pazzi da voler seguire Gesù? siamo veramente tan locos di seguire a Gesù? Al 100%. al 100% siamo veramente persone radicali di questa forma? Somos perché quello che Dio sta cercando lo che Dio sta sono persone ripiene di Spirito Santo. Sono persone di Spirito Santo. Leader ripiene di, di Spirito Santo. Una chiesa riempita di Spirito Santo. Una chiesa piena di Spirito Santo. E quindi tu sei pronto ad essere riempito di Spirito Santo. E stai listo per essere riempito dello Spirito Santo. Questa mattina vogliamo avere un tempo per pregare. Un tempo per orare. Salutiamo anche le persone che ci stanno guardando in diretta. Salutiamo le persone che stanno in diretta.